Ciao, sono Tamara e benvenuti in Dal Negro. Oggi voglio presentarvi alcuni dei nuovi giochi della linea di Anne Green. La cura e il rispetto per l'ambiente e far divertire i bambini in modo sano ed ecosostenibile sono i focus sui quali questa linea si è voluta centrare e Dal Negro con lei. I prodotti sono stati realizzati e sviluppati seguendo gli standard ecologici durante tutto il processo produttivo, dall'approvvigionamento delle materie prime fino allo smaltimento dei prodotti in maniera sicura ed ecologica. Questi giochi sono stati creati per coinvolgere emotivamente il bambino assicurandone il divertimento, l'interazione, stimolare la creatività e la narrazione. Sono giochi facili, veloci, molto divertenti, adatti a bambini dai tre anni in su. Vediamoli nel dettaglio! Mix Houses con queste tessere ci si può divertire a scomporre e ricomporre case di forme diverse giocando con i diversi livelli di cui sono composte e le diverse tessere forate che le caratterizzano, cercandone la giusta sequenza. È un ottimo stimolo per sviluppare abilità di disegno e composizione. Mix pictures Attraverso la scomposizione di un'immagine in più livelli si stimola la narrazione e si aiuta il bambino a sviluppare il linguaggio. I tre giochi contenuti nella confezione si possono svolgere individualmente o in gruppo, favorendo l'interazione e la concentrazione. Tiny House Costruisci la casa ideale, crea ambienti diversi o trova giusti equilibri e corrette composizioni. Grazie all'attività di costruzione, i bambini sviluppano abilità manuali attraverso l'utilizzo degli incastri, della sovrapposizione e dell'accostamento delle tessere. Siete pronti a giocare con la nuova linea di Anne Green? Potete trovarci in tutti i negozi convenzionati oppure sul nostro sito www.dalnegro.com.